attenzione questo video è stato fatto nella versione 23 w07 a perciò per attivare le funzionalità 1.20 devi andare nella sezione esperimenti e cliccare su funzionalità 1.20 godetevi il video ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovissimo video che ho tentato di fare prima e ho dovuto rifare perché mi era venuto male allora ritornando a noi per me per voi è Benvenuti. Non lo so. Ecco. Ma sono rinato. Dove ero per me? Vabbè, locate biome. Il. La il. Perfetto. Vai. Ok, ci sono. Ritornando a noi dove eravamo prima perché devo sempre eccola qua la nostra isoletta carina caro casunga da bon e badabumba da bom! si colleghi con l'altra di isola si toglie questo terreno one hour later Ora per rendere l'isola più bella bisogna fare un ponticello no. Che porta dall'isola all'altra isola, no? Eh sì. Così. Oh, Madonna ho Sbagliato, ok, ci sono eh, ritornando a noi. Perché ho sbagliato? Ho attivato l'eco su OBS perché uso OBS per registrare. Allora mi si è attivato l'eco mentre ho schiacciato un pasto. Allora facciamo FN, F3 e vediamo. Questo, ho fatto a caso. <ride> L'ho fatto a caso perché mi piace. <chineseising> Fare le robe a caso è la mia roba preferita perché devo fare così sempre? così ora facciamo così e poi lo rifacciamo anche da questa parte così togliamo questo facciamo così e facciamo così in modo tale che ci viene questa roba ora possiamo sia salire sia scendere che bello non vale niente vabbè ora con questi blocchi andiamo a fare così ah mi ero dimenticato che bisogna anche prendere una, una scalina scalini di bambù quelli non intrecciati eh? quelli normali perfetto e bisogna metterli qua in cima così, precisamente così, e lo facciamo anche dall'altra parte, ora facciamo così, in modo tale che ci viene questa roba qua, e gli facciamo un tettuccio, Niente. ok, così dovrebbe venire, e lo facciamo anche la stessa cosa dall'altra parte: pilastro, pilastro, pilastro, tac, tac, tac, e tac, la stessa cosa di qua. Ora scalini così. Scalini così sbagliato scalini ecco fatto e ora così per abbellire ora adesso io non è che sono proprio bravissimo però mi piacerebbe fare così Prende One hour later. ok allora prendiamo sempre gli scalini e continuiamo a fare così così, così, così, così <ride> e poi lo facciamo anche dall'altra parte così, così, così perfetto ora che l'abbiamo fatto non possiamo fare degli archetti in questo modo verrebbe più o meno così ora dall'altra parte facciamo la stessa cosa però con il soffetto stavolta quindi li mettiamo qua a fianco perfetto dovrebbe venirvi così fa un po' schifo esattamente esattamente esattamente esattamente, esattamente. esattamente. ecco magari così è anche più bello infatti ok va bene dopo aver fatto ciò andiamo a posizionare le le ringhiere partiamo da qua no non così così e tac così e lo facciamo anche dall'altra parte non così magari grazie non l'ho messo sbagliato questo infatti no Ecco così lo facciamo anche da questa parte, e basta ora con le ringhiere qua di bambù, sempre ovviamente. Facciamo così, così, perfetto. E vi dovrebbe venire così il ponticello carino caro. Mi sono dimenticato di prendere le lanterne Ok E gliele aggiungiamo Ok Le aggiungiamo all'interno Al centro qua All'esterno eh, Non lo so Gliele metteremo Così così lo facciamo anche dall'altra parte in questo modo, e gliela appendiamo. Ora scriviamo team set moon e poi facciamo game rule mettiamo do daylight sequel false in modo tale che è sempre giorno in questo modo vi dovrebbe venire una roba del genere sembra una casa è venuta benissimo e ora il tocco finale cancelletti cancelletti. perfetto in questo modo ora potrete entrare e uscire e chiudere il tutto Ora, una volta che avete fatto questo, dovete fare così, in questo modo, e attaccate il cartello qua. No, non si sguffia un po' il si provava per così vedevamo. lo faccio perché se signori... ora facciamo scriviamo vanilla di e, io... e... Danna, I, Leo e Dani, ecco, Vanilla di Leo e Dani se faccio così, ah non si stacca perché è buggato, buggatissimo. E ora andando qua e andando in utilità per operatori dovrebbe essere il bastone di debug. Ok. Una volta preso, dovete prenderlo e farlo a questo. In modo tale che no. dovete trovare la combinazione finché... ...è fuori questa roba. Vanilla di Leo e Dani. Apri il cancelletto, lo chiudi... e abbiamo il nostro ponte all'ingresso prendiamo il nostro sentiero sterrato e lo piazziamo qui, in questo modo così ok, ora una volta fatto dovete continuare ovviamente per un po' ok Dopo scrivete sotto nei commenti i nomi che posso dare, i nomi che potrò dare a questa vanilla, ok? Perfetto, una volta arrivati qua a questo punto, che abbiamo già fatto un bel pezzo, prendete del lo mettete un po' a caso, ok? Un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Oh, porca vacca non in questo modo perché sennò vi rovina il sentiero ok in questo modo ora prendete la staccionata di bambù e le mettete così fate un pillar alto 5 e poi fate così 3 4 5 così e lo facciamo ancora di una volta: 1, 2, 3, 4, 5, così. Ora gli mettete sopra una lanterna, così Dani, ovviamente, non c'è oggi ancora. E una volta messa sopra la lanterna, potete arredare con le staccionate. Fate tipo un po' così e fate tutto il sentiero. Così, così, così, così, così, così. Ho sbagliato. Ora gli prendiamo ancora la staccionata in modo tale che diventa Tella. Ok, in questo modo. E ora lo facciamo anche di qua Perché? Perché? Perché? Scusate il casino ma... Allora No, mi no. Ok, facciamo così. Vabbè, quello fa niente, guarda. Lo lascio lì e abbiamo fatto pure le staccionate. Così. Ora, per rendere più carino il sentiero, dovete prendere questo blocco di bambù, quello verde. Fate un pillo all'alto qua, alto 4. E lo continuate a fare per un po' di volte. Dopo vi faccio vedere cosa vuol dire questa roba okay, 4, e di qua ovviamente lo facciamo di 5 perché deve corrispondere alla stessa altezza. Scusa ora prendiamo gli scalini di bambù e li passiamo sopra così, in questo modo. E poi arriva così per fare una bella un bell'archetto in questo modo perfetto beh direi che è venuto bene no ma manca ancora un tocco finale Prendiamo un, uh, in blocchi naturali, scendiamo giù, giù, giù, giù, giù, foglie di azzarea fiorite, prendiamo, ok, e facciamo così e le mettiamo un po' a caso qua, ok. un po' così, così perfetto perfetto e così e lo facciamo anche di qua perfetto, fino ad arrivare qua in fondo ora sì che è un bel coso ovviamente l'ingresso anche questo si deve fare stavolta lo facciamo più corto perché deve essere molto bello quindi per essere bello deve essere corto no, non lo so i cancelletti allora li spostiamo e uh, cancelletti, cancelletto di bambù. Ok, perfetto. Ora è venuto uno spettacolo. Okay. e li mettiamo sopra due lanterne perfetto vediamo il nostro lavoro Bene, direi ciao e al prossimo video, va bene, questo qua è solo l'episodio 1 però perché dovremo costruire tutta una vanilla, ciao ciao e al prossimo video.